Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato, sempre da Airforex.com e questo video è il sequel del video della settimana scorsa dove abbiamo preso il libro Market Wizards eh, con il trader eh, Tudor Jones, Paul Tudor Jones, che eh, nell'intervista nel libro di eh, Schweiger eh, raccontava degli aneddoti o comunque delle cose che eh, rispecchiano molto il mondo di Forex, il mio approccio al trading, e quindi ho voluto con voi leggerle e magari farci una riflessione insieme. Ecco, anche oggi eh, voglio andare a prendere una, una delle tante interviste del libro Market, eh, Market Wizards, quindi eccolo qua, questo libro qui, se avete visto... La, eccolo qua eh, se avete visto la, il video della settimana scorsa eh, ho preso appunto questo libro eh, assolutamente un libro da avere a mio avviso ne ha fatti altri eh, quindi avere anche tutta la collana è sicuramente una cosa molto molto interessante trovate comunque il link qui sulla descrizione del video per andare su Amazon direttamente su i vari eh, libri Market Wizards le varie collane, le varie eh, edizioni diciamo di Market Wizards Quest'oggi vado a prendere un altro trader che ha intervistato, Schwager, un trader forse un po' meno conosciuto, posso dire. Eh, in realtà, vabbè, chi fa trading lo conosce, però non è così conosciuto come molti, eh, come molti altri trader. E' ehm, Edward Seikota, Ed Seikota. Eh, questo Ed Seikota nato negli anni 40, metà degli anni 40, eh, due lauree, se non sbaglio, una in management e una in ingegneria, e praticamente trader che ha anche gestito soldi. Eh, trader che eh, si annovera tra i trader con, maggiori, eh, con la, tra le maggiori performance sul portafoglio nel maggior tempo. Quindi, non solo grandissime performance, che non mi sto neanche a dire ma eh, anche continuative, quindi mh, diciamo eh, sono durate molto molto, te molto, molto tempo. Eh, è stato praticamente il maestro di Michael Marcus, anche lui presente nel libro come trader, anzi è stato Marcus, che Michael Marcus, che nel, nel libro dice proprio a Schwager di intervistare il suo maestro, che era Ed Seikota. Eh, vabbè, mh, al di là insomma della, della storia di Ed Seikota eh, io ho preso eh, dall'intervista che appunto sto rileggendo questo libro come vi dicevo e ho eh, ripreso alcune, alcune situazioni alcune, alcune frasi, alcune risposte alle domande appunto eh, di Schwager e con voi mi piaceva vedere una di queste allora vado a prendere subito l'intervista a Ehm, allora, eccolo qua, lui dovrebbe essere eccolo qui, Ed Seicot ha scritto così ehm, dove c'è un po' di, di storiella prima e a pagina 80 se non ricordo male, tra le varie domande c'è una domanda, due domande e, una e due risposte che mi hanno che mi hanno ehm, così, mi hanno fatto eh, riflettere dedicate ai fondamentali e soprattutto mi hanno fatto riflettere perché penso le stesse identiche cose e è quello anche che dico spesso un po' a tutti i trader che mh, si approcciano a, al trading con il mio metodo di lavoro, quel metodo IR Forex, diciamo, price action naked. E quindi, siccome mi sono ritrovato molto in quello che dice Ed Seicota, e tra l'altro un trader... Mh, Tecnico e come si legge dall'intervista, uh, Schwager dice che gli ha col lo, lo colpì molto e il fatto che uh, Seikota era molto molto attento a tutta la parte psicologica, diciamo mentale, del trader, no? E quindi anche questo diciamo, è un punto che eh, collima molto con quello che noi diciamo sempre, con quello che cerchiamo di proporre a chi si avvicina al mondo del trading. Allora, prendo l'intervista, cioè queste due, queste due domande e risposte, le prendo, eccolo qui, a schermo pieno, perché così le vediamo insieme. Ovviamente è un libro scritto tutto in inglese, quindi con voi, ovviamente non leggerò in inglese, ma... Eh, ve lo tradurrò mentre lo leggo, insomma, tanto non è così difficile, diciamo, <ride> nella lettura. Allora, eh, prendiamo praticamente questa e questa, che eh, vanno a eh, discutere dell'approccio tecnico fondamentale al trading. Ok? Allora, che cosa gli si domanda, prima domanda? Eh, lui gli dice, eh, Schweger gli dice, cosa ne pensi dell'utilizzo, dell'analisi fondamentale come input di trading, diciamo, nel trading. E lui risponde, Ed Seicota dice, i fondamentali mh, di cui leggi eh, sono in genere inutili, in quanto il mercato eh, ha già scontato il prezzo. No? Eh, io li chiamo funny mentals, cioè praticamente eh, li chiamo... Mh, cose mentali divertenti come dire, cioè il fatto di vedere se sei così intelligente da riuscire a indovinare eh, no, dal dato come si muoverà il mercato no? quindi giochi, giochi mentali divertenti quindi funny mentals tuttavia dice se capisci se li capisci presto, cioè se arrivi prima che gli altri mh, ci credano allora potresti avere preziose sorprese mentali no? Eh, quindi la butta un po' in ridere, come dire, come, dicendo, però, anche che se tu, comunque ci credi prima degli altri, in effetti, con, queste, con questi dati fondamentali, magari puoi anche avere delle sorprese. No, cioè che eh, ti ti, ti, sei, come dire, mh, ti ritrovi intelligente in quello che hai detto, e, e, e ci hai indovinato, diciamo. No? Simpatico. E volevo partire proprio da qui, per poi chiudere con l'altra domanda e la sua risposta che è assolutamente bellissima. Dice, la tua risposta è un po' mh, faccetta, gli dice eh, Schweger, implica che usi solo l'analisi tecnica, per il tuo trading naturalmente, e lui gli risponde, sono principalmente un trader eh, che va con la tendenza, un trend trader, no? che segue la tendenza, e dice, con tocchi di intuizione, cioè con eh, ogni tanto con un po' di intuito, basati però, questo intuito, su circa vent'anni di esperienza. Che okay, Quindi, chiamiamolo intuito, avete capito. In ordine di importanza, per me, ci sono, primo, la tendenza di lungo termine, chi vi ricorda? <ride> Due, il modello grafico corrente, chi vi ricorda quando si parla di struttura? 3. La selezione di un buon posto, di una buona area, di un buon punto per comprare o vendere. Chi vi ricorda? Questi sono i tre componenti principali del mio trading. Poi dice, giù lontanissimo, molto distante, al quarto posto, ci sono le mie idee fondamentali e molto probabilmente a conti fatti mi sono costati parecchi soldi. Mi sono costate parecchi soldi. Allora, io eh, ritorno qui con ecco, la mia faccia, anzi facciamo proprio così, così prendiamola proprio totale. Allora, avete, avete visto un po' quello che dice il buon Seikota, quindi lui va a, eh, così, a riprendere il fatto che vuole mh, proprio sottolineare la sua essenza di trader tecnico, perché dice che spesso sono fundamentals, no? Eh, questi, eh, que questi, questi questa ricerca di trovare mh, nei fondamentali comunque una, una risposta in ottica operativa ovviamente e poi conferma perché la domanda poi di Schweger è stata anche abbastanza eh, così eh, abbastanza eh, come dire spinta no eh, quando dice ma quindi questa cosa che tu dici implica che sei solo un trader, che usi solo l'analisi tecnica, che usi solo i grafici, che usi solo l'analisi grafica. E lui dice che è prettamente un trend trader e che usa tre cose principalmente. Guarda il macro trend di fondo. Vi ricordate quando noi parliamo di weekly, no? Eh, non andiamo su time frame bassi, cerchiamo di guardare la il macro, macro tendenza del mercato. Poi dice, poi guardo, ehm, secondo dice, eh, il modello grafico corrente, quindi quando vi diciamo andiamo poi sul daily per capire la struttura del daily, per capire magari com'è impostato nel, in questo momento il grafico, e poi terzo dice, vado a, eh, la rileggo, eh, il 3 è la selezione di un buon posto per comprare o vendere, no? di un buon punto per comprare e vendere. Quindi, quando noi parliamo di livelli chiave, qui praticamente eh, Ed seikota, eh, è Arduino schienato sotto e spoglie. Forse è Arduino schienato che è un Ed cota con sotto vendite spoglie. Quando io parlo della struttura, è che ci sono alcune cose da guardare per capire se veramente quel mercato ha senso andarlo a tradare o meno. Quindi, questi tre sono i punti anche per lui, lo sono anche per noi di AirForex. E la cosa interessante che poi vuole sottolineare, dopo la domanda di, di Schweger dice, eh, poi molto lontano, giù, al quarto posto, <ride> ci sono le mie idee fondamentali. E se devo essere sincero, molto probabilmente a conti fatti mi sono anche costati dei soldi. <ride> allora guardate, io sono totalmente in accordo con questo e volevo anche dirlo, perché ovviamente ci sarà chi ascolta questo video e che è anche un... Um, magari una persona che osserva i dati e che magari addirittura cerca di interpretarli e che magari anche ha successo su questo. Io non voglio offendere nessuno, assolutamente, non voglio neanche mancare di rispetto ad altre metodologie. Però, ecco, con questo volevo sottolinearvi come non è che sono l'unico, così, eh, passatemi la parola, l'unico scemo che inizia a dire eh, la price action e si può fare trading anche solo con questo, perché ci sono esempi, esempi, esempi di trader conosciuti come Ed Seicot e come molti altri che confermano totalmente e conosciuti e mh, che hanno avuto dei track record mh, di conti gestiti cioè gestioni eccetera quindi assolutamente verificabili eh, che, che confermano come mh, non per forza guardare in questo caso i dati fondamentali l'altra volta parlavamo di altro con Paul Tudor Jones ma questa volta eh, non, è, non è importante eh, realmente il dato fondamentale in sé, cioè l'importante è essere focalizzati su quello che è il nostro metodo, in questo caso anche lui come, come, come me va a guardare esclusivamente quella che è la price action di base, e cerca di operare con quello, poi durante l'intervista parla anche di money management, eccetera. però oggi volevo soffermarmi su questo, ovviamente. Poi, se non c'è money management, se non ci sono tante cose, ovviamente eh, può mancare molto. però ecco il, a volte il cercare di mettere troppe cose insieme non è il massimo, e anzi devia da essere efficaci poi nei risultati del trading in non essere efficaci addirittura come dice lui le volte che ho dato ascolto un po' alle mie idee fondamentali probabilmente a conti fatti mi sono anche costato dei soldi quindi sono molto d'accordo con questo, eh, quindi pensiamoci, ecco questa qui era una lettura che sto facendo qui in ufficio quando ho eh, qualche mezz'ora sto rileggendo questo bellissimo libro e, e sto prendendo alcuni punti che fanno proprio eh, collimano perfettamente con il metodo IR Forex, con il mio approccio al trading, quindi volevo così sottolinearvelo, poi eh, sentire queste cose secondo me ci fa ancora essere più focalizzati, quindi se fate price action, cioè se volete affrontare il mondo del trading con la price action come da tanto tempo cerco di divulgare, lasciate stare il calendario economico lasciate perdere tutte le cose che possono andare a forviarvi nella vostra idea di trading perché magari sicuramente quelle cose là nel tempo possono anche essere dei mover del mercato ma un conto che siano quello, un conto è da quelle trovare degli spunti operativi che siano, eh, come dire, eh, oggettivi che abbiano una certa rilevanza poi sul mercato di breve termine nel breve e medio termine Bene, io a questo punto vi saluto, eh, so di aver fatto un video da, eh, probabilmente da integralista dell'analisi grafica, però pazienza, ripeto, rispetto assolutamente chi fa un altro tipo di trading, ci mancherebbe, eh, però questa è la mia esperienza e quella anche per esempio di un trader importante come Seikota, e così volevo insieme eh, parlarne e condividerla. Io per oggi ho finito, volevo ricordarvi sempre di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti e di attivare la campanellina che c'è sulla home diciamo, del canale così che ri potete ricevere tutte le notifiche dei video che noi andiamo a fare, delle live eccetera eccetera. Bene, per oggi è tutto, io vi auguro ovviamente un buon Trading Simple per la prossima settimana e basta, per oggi è tutto.